Abbiamo parlato del tetracordo, prima. Do, re, do, re, mi, re, mi, re. Do. Quindi tutti intervalli di seconda si sale al suono adiacente. E si scende al suono di acento, Re Mi Re Do Mi Do Mi Re Do. Eccoci arrivati al termine di questa prima pillola. Abbiamo ragionato dei primi intervalli.